Dopo praticamente aver passato tutto il mese di luglio a parlarvi della nuova eh, Giga Pancake Delis sono scomparsa. <ride> Mi trovo attualmente in vacanza, sono in villeggiatura in Toscana, e eh, però vi avevo promesso di condividere con voi questa ricetta che ho filmato negli ultimi giorni a Milano, quindi le riprese sono di Milano, ma io sono qui adesso che ve la racconto. Praticamente si tratta di un giga pancake, che è una mini torta, una torta monoporzione, secondo le mie dosi, che io mangio tutta a colazione, fatta con pochi e semplici ingredienti, tutti naturali. Trovate la ricetta completa, nell'info box e nel mio sito con il link ai vari prodotti che ho utilizzato comunque io utilizzo un mix di farine partendo dalla farina di cocco che non è cocco rapè, è una farina di cocco palpabile la trovate al supermercato sto cercando di farla entrare dentro la gamma di MyProtein anzi se la volete commentate qui sotto cocco così che io possa dimostrare a MyProtein che è qualcosa che noi tutti vogliamo e per me è la base di ogni pancake dolce in quanto ha un'ottima consistenza, assorbe i liquidi e dà quel gusto di cocco al composto, anche perché gli altri due ingredienti di farina sono mix di farine di quelle che avete in dispensa. Potete utilizzare la farina 000, io personalmente utilizzo la farina di quinoa e la farina di grano saraceno o la farina di avena, dipende da quella che ho. A questo mix di farine aggiungo del cacao in polvere, è polvere di cacao amaro che trovate nel reparto dolci del supermercato ed è quello che darà il gusto di cioccolato al composto aggiungo della purea di frutta la purea di frutta è quello che va un pochino a dolcificare il tutto eh, perché è concentrata solitamente utilizzo la frutta eh, fresca e la frullo insieme allo yogurt facendo una specie di yogurt alla frutta però in questo frangente non avevo il pezzo di frutta adatto insomma non, non ho avuto la possibilità ho utilizzato i um, fruttini già pronti di, di mela e albicocca o mela e pesca potete veramente utilizzare quello che volete quello che avete a disposizione potete benissimo anche utilizzare uno yogurt alla frutta, per me la soluzione migliore e anche migliore per l'ambiente è eh, quello di utilizzare la frutta fresca frullata allo yogurt bianco. Aggiungo poi la parte dei liquidi partendo da albume solitamente io facevo tutto albume yogurt e frutta invece recentemente ho cambiato un pochino l'impasto e sto facendo parte albume Parte latte di soia perché secondo me toglie un pochino quel gusto di uovo. Sto cercando di trovare un sostituto valido all'albume per rendere tutta la ricetta vegana. Sono a conoscenza dell'acqua faba, sto provando il flax egg fatto con i semi di lino in polvere tritati e un po' d'acqua. Insomma sto testando diverse cose, fatemi sapere secondo voi qual è il più valido sostituto all'albume. Quindi, albume, latte, io utilizzo quello vegetale di soia perché mi piace di più, ma mi piace anche quello di mandorla ad esempio, ma voi potete utilizzare benissimo del latte vaccino. Io da quando ho cambiato e ho incominciato a bere il latte vegetale non riesco più a tornare indietro perché il latte vaccino mi sa troppo di... Bacca. <ride> e quindi non riesco più a berlo e infine aggiungo l'idrolitina all'inizio utilizzavo il bicarbonato mischiato con una goccina di limone o aceto per farlo reagire ma sentivo troppo salato il tutto quindi preferisco l'idrolitina che è essenzialmente una polverina che serve per fare le bevande gassate infatti la trovate al supermercato nel reparto dell'acqua e, eh, è comodissima, ne uso mezza bustina per volta per pancake e eh, mescolo il tutto, la faccio reagire con il liquido già presente nel eh, composto. Quando fate pancake state attenti che io vi do le mie dosi, vi do quello che utilizzo, però a volte magari dipendentemente dalla farina che utilizzate, soprattutto perché io utilizzo delle farine tipo quella di grano saraceno che assorbe tantissimi liquidi, la consistenza che io magari posso avere può essere diversa dalla vostra, quindi guardate un pochino, cercate di aggiustare, aggiungete un po' più di liquido, solitamente basta anche soltanto aggiungere dell'acqua oppure se vedete che le prime volte vi viene troppo liquido aggiungete un po' di farina, insomma... State attenti, guardatelo, non fidatevi solamente delle, delle dosi che vi do. Aggiungo i semi di chia, che a volte mi chiedete, ma sono essenziali? Secondo me sì, perché vanno a assorbire i liquidi nel composto e eh, si espandono, rendono il pancake molto più soffice. Ho provato a farlo senza i semi di chia, ho sentito un pochino la differenza, non è trascendentale, però secondo me c'è. Poi lo metto sul fuoco prima di metterlo sul fuoco passaggio molto importante lo sbatto eh, su un canovaccio insomma faccio in modo che tutto il composto si sedimenti bene dentro il padellino padellino padellino potete comprare il padellino che volete quello che vi consiglio è quello che vi metto nell'info box, quello che vi consiglio da anni, io l'ho comprato su amazon, ne ho comprati 4 praticamente perché ce li ho in tutte le case in cui vado così non me lo devo portare in giro ed è un padellino della lagostina di 14 cm. Non vi arriva col coperchio ma eh, sicuramente avrete un coperchietto piccolo da metterci sopra perché deve cuocere almeno un quarto d'ora a fuoco bassissimo con il coperchio. Dopo 15 minuti controllatelo, andate col ditino sopra, se è eh, tutto sodo sopra allora è pronto per essere girato. Se utilizzate il padellino che vi ho consigliato <ride> a meno che non abbiate avuto tanta sfortuna per beccare il padellino sfortunato il pancake sguscerà da solo eh, perfettamente ho notato perché qui ho i fornelli a induzione che questo padellino è per i fornelli a gas, per i fornelli a induzione è un casino, infatti qui ho provato a fare due giga pancake, mi sono venuti un po' una schifezza, sono riuscita a recuperarli, però questo è un padellino per il gas, quindi se non avete un fornello a gas non so consigliarvi il padellino più adatto, però questo funziona comunque, io li sto facendo. Comunque dopo 15 minuti lo girate, vi aiutate con un piatto, lo mettete su un piatto e poi lo spostate e lo rimettete dentro il pentolino. Facendo questo movimento rischierete di bruciarvi le dita perché scotta, quindi soffiate più un attimo e rischiate anche che nel momento del passaggio il pancake scotta crolli e si rompa se non è bello cotto sodo dentro che è normale, va bene quindi cercate di fare con molta attenzione lanciatelo un pochino, incrociate le dita tutto. rimesso poi dentro il pentolino lasciate sempre a fiamma bassa con coperchio altri 5 minuti e poi basta, il pancake è pronto, mettete su un piatto il uh, scottex perché assorbe i liquidi, lo rigirate e basta, lasciatelo lì riposare uh, tutta la notte, esatto, perché tutti questi passaggi io li faccio la sera prima. Quindi è anche una colazione molto molto pratica per chi la mattina è di corsa perché se la ritrova già pronta e la mangi in davvero 10 minuti, cioè a stare larghi, a stare lunghi. Magari quando lo sguscerete e lo lascerete lì, lo troverete un po' morbido, tranquilli, tranquilli, si deve asciugare, si deve raffreddare. Io lo lascio fuori dal frigo, d'inverno sicuramente, d'estate, a meno che in casa davvero non fanno 40 gradi, spero per voi di no, lo metto in frigo, però io... Mh, lo tengo sempre fuori dal frigo, insomma, sono questione di 8 ore, non va male. A volte mi chiedete se, posso conge se potete congelarlo. Non l'ho mai fatto o forse sì una volta. Provate, ragazzi, cioè nel dubbio provate e poi scongelatelo e prima ripassatelo un po' nel microonde, vi consiglio, eccetera. Comunque Base del pancake pronta! La mattina dopo con questo pancake al cioccolato lo taglio a metà e lo, lo farcisco con ciò che desidero. Diciamo che, se a questo togliamo la eh, polvere di cacao, è un giga pancake normale come quelli che vi ho già condiviso tutti questi anni, ma con l'aggiunta del cacao. Ho scoperto che se ci metto dentro una farcitura di yogurt il gusto è quello del Pancake delisso. Io adesso vi faccio vedere che sto mettendo una farcitura fatta con frutta fresca, una pesca eh, tutta maciullata con la forchetta e miscolato allo yogurt. Questo perché è estate, sono in modalità pesca perché una pesca Gialla, quella pelosina bella, matura, sugosa mischiata lo yogurt spettacolo cioè veramente sto amando quest'estate sto sono in modalità pesca yogurt quindi l'ho buttata dentro quindi diciamo che ha un po' perso il gusto del Pancake Delice però se ci fate soltanto una farcitura di yogurt delisse, cioè il gusto è quello poi va bene stessa cosa ovviamente della merendina, ma voi sapete che a me piace rivisitare queste ricette, infatti avevo già rivisitato scoprendo per caso il eh, pancake brioche, brioche, in realtà si dice brioche se non lo sapevate, ma vabbè, dettagli. Poi il tocco di classe, il tocco di grazia è la salsina al cacao che faccio mescolando cacao amaro e acqua, se la trovate troppo amara, provate a farla con il latte, viene molto più dolce, perché vabbè, il latte è un pochino dolce, altrimenti se è ancora troppo amara, aggiungete del dolcificante, non lo so, del miele, del, dello zucchero, eccetera, e la versate sopra il pancake. So che può sembrare una cosa molto laboriosa, però vi giuro che man mano che ci prendete la mano, poi vi verrà molto molto facile, io davvero ci impiego ad assemblare il tutto prima di buttarlo nel padellino, forse tra minuti, e poi vabbè, 15-20 minuti di cottura e poi la mattina è già pronto, quindi decido la farcitura e si mangia. Basta, finalmente sono riuscita a firmare questa spiegazione, spero che... Vi sia stata utile spero che proverete a fare questa ricetta fatemi sapere eh, cosa ne pensate i cambiamenti che gli fate perché ovviamente questa è una cosa che piace a me ma magari voi preferite altre combinazioni di gusto renderla eh, aggiungere qualcosa togliere qualcos'altro quindi sbizzarritevi questo è un mio consiglio di base poi su questo costruite che è un pochino quello che ho fatto io ho preso tante informazioni da tanti e ho creato questa mia ricetta to go perché ormai è consolidata ed è super pratica per quando la mattina voglio fare una colazione veloce o comunque voglio di qualcosa di, di addentare qualcosa insomma basta spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato lasciate un like iscrivetevi al canale lasciate un commento noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao non lo stavo filmando raga eccolo che aspetta